Ma calma, una alla volta, i giorni vanno aspettato. Chi è il primo? sono io sono. Bene, si accomodi, tranquilli voi, anche il vostro Commendatore! commendatore il Cavaliere, cavaliere, cavaliere, ma non vede che sono in apparato? Eh, sì, commendatore, ma qui c'è un signore che deve essere ricevuto come gli altri. Ancora un altro. Eh sì. Dove sta, Dove sta? Eccolo! So, sono qua sono! Cosa vuole lei? Eh? Cosa vuole? Dice cosa volete? Ah, ho, ho, ho letto l'inserzione sul giornale e so, sono venuto per l'impiego. Quali sono le sue attitudini? Eh? Quali sono le sue attitudini? Ha, ha, ha perduto qualche cosa? ma no no no dice cosa sapete fare ah io io, io zappare so. so so fare il concime e, e so mungere a rosina eh rosina si lascia mungere so solo da me rosina e, chi sarebbe questa rosina la la la la vacca. E, e, e ora che sono, me ne sono andato sono da, mio paese la la la la la la i, I paesani mi, ha, mi hanno fatto un brutto scherzo. L'altro giorno so, sono andato come al solito nella stalla per mungerare. Sì. E sapete quei mascalzoni cosa mi hanno fatto? A, a, al posto della vacca ci hanno messo il toro. Eh, Ma, ma io me ne sono accorto subito. Ho, ho, ho preso il treno e non ci torno più. E lei adesso che cosa vorrebbe? Io, io vorrei ca cambiare mestiere. Cavaliere, pardon, cavaliere ufficiale. cosa possiamo fare a costui? Commendatore ufficiale, ma forse lei non se ne rende conto, costui è uno zotico. Già, studi, lei è uno zotico? Sì. Regretto, cavaliere, sarebbe ancora disponibile, piuttosto da interco che presso il congresso di Ginevra. Interprete con questa lingua? Già scusi tu servirebbe tu hai tua conoscenza linguistica lei che lingua conosce? Io co conosco la mia e, e quella di Rosina, che dopo che ha fatto a beveraggio c'è una lingua così! lunga, E, e prima si lecca il naso e dopo li corna! Ma <ride> costume mi fa sentire male! Che? Che che fa? Si sente male? Ma no, no, si sì, bea commendatore chiarissimo. Non è proprio cosa. Dica un po', buon uomo, lei sa contare? Per, perbacco, sì, ho, ho fatto le scuole alimentari. Eh beh, allora siamo a cavallo, siamo a cavallo. Beh, se il signore fosse disposto a viaggiare, cioè, certo che sono disposto a viaggiare, so, so, sono disposto a viaggiare con, con il treno. Bene. Allora li possiamo affidare quel posto da contatore viaggiante? Porca miseria! Non possiamo farcelo scappare, è contento, eh? Contento, eh? Per la miseria! Ha avuto paura? Eh? Si entusiasma per la bella idea che ha avuto il commendatore. Niente paura. Eh, e io do do dovrei fare il contatore? Ecco, le dirò. Noi abbiamo la palco nazionale per la fornitura di piccioni su tutte le piazze d'Italia e capirà ci sono i ragazzi con la fionda qualche malintenzionato che se ne frega sempre qualcuno e io mi piace e io che, che, che, che dovrei fare? contarle una specie di censimento quotidiano di modo che alla fine del mese i colori si rimborsano in corso dei piccioni mancanti. Lei ci fa un rapportino. Qui, qui, qui, qui, qui, qui quinquennale. Ma no, qui, qui, qui, qui, quindicennale, commendatore. Già, va bene. E noi la paghiamo regolarmente. E io cosa ci vengo a guadagnare? Quell'altro que que que que que che è morto. Qua, qua, qua, qua, qua. Quattro piccioni e una lira! Co, co, co, così poco? Ma, ma si rende conto enormi quantità di piccioni che abbiamo in Italia? Ha, ha mai fatto i calcoli? No! Se li faccia! Se li faccia! A, a, accetto! Guardi che spese di viaggio! Sono a carico suo però! Oh, già già! Da quale qua, qua, città devo co, co, cominciare? Quella che vuole. La scelta, scelta. E qua, qua, qua, quando devo cominciare? Anche subito. Più presto parti, più presto guadagni. Allora parto subito. A a arrivederci grazie. E a chiapa, chi ha fatto? Ha dimenticato quel piccolo dettaglio. Ah, già, le 50.000 lire. 55.000. Già, il 10% fa il caro pittone. Grazie, commendatore di Gran Croce. Correvo, piccoli. Ecco, è arrivata la Befana. Cucu, questi qua li, li ho legati sotto la pecora. Cucu, questi qua li ho fregati sotto il latte di rosina e cu cu cu questi qua da gentile per far prima l'ho per Mani in alto